arrivare a Playa Blanca sono circa 60 km ma prima devo fare una cosa che vedrete tra un po' una terra completamente nera via ciclista del Lanzarote. Comunque la novità di oggi è prendere questa strada e andare a visitare il cratere di quel vulcano. Metterò la bicicletta da qualche parte anche una nascosta possibile e questo giro si trasformerà in un trekking Caldara Branca Il ritorno saranno circa 10 km non posso venire a Lanzarote e non vedere il cratere di un vulcano altri escursionisti. Si comincia a salire. Immaginate quanto questo vulcano ha eruttato, che cataclisma! Guardate, devo salire lì tramite questo sentiero, penso, il sentiero che stavo facendo non mi stava portando in altezza, adesso ho deciso di tagliare così, sono quasi su. eccolo qui eccolo al punto più alto però ho deciso di scendere perché tira un po' troppo vento vorrei far volare il drone è tutta la strada che devo rifare. Alla fine è stata fatta anche questa. Una cosa a immaginarla e una cosa a portarla al termine. Alla fine ho impiegato oltre due ore per fare questo giro ma ne valsa sicuramente la pena. L'unica cosa che mi preoccupa è se ritrovo la bici. L'ho lasciata qui oltre due ore. Guardate, io mi fido del buon senso delle persone. sto entrando nel parco nazionale di Timanfaia per visitare una zona del parco di Timafaia si può andare soltanto con l'autobus da quello che ho capito penso di saltarlo questo è quel punto famoso dove si cucina il pollo sulla bocca del vulcano e si è fatto anche un po' tardi dopo che comunque ho fatto l'escursione qualcosa bisogna anche saltare tanto è un punto è un posto molto turistico Oggi mi si è fatto tardi e a questo punto faccio ancora più tardi. Mi sono fermato in un ristorante, sto approfittando per caricare il telefono e il power bank. Altra passeggiatina. Guardate che spettacolo. Il lago Verde. Comotte è un disastro, L'odio Mi ha fatto fare una salita di 4-5 km zona militare chiuso campo di tiro non ci credo non ci credo non ci credo 5 km di salita mi ha fatto fare comodo qui devo girare guardate anche questa strada ma io passo, se no devo allungare di chilometri e chilometri. Lasciamo spazio. Io ci provo. di sicuro non è quella zona militare poligono di tiro proviamo queste polpette al pomodoro, è un esperimento. Ecco qui 2-3 minuti, l'aspetto non è male. Le polpette mangiabili, dai. Con quel caldera blanca impressionante, tanta roba. La giornata è finita anche oggi nel migliore dei modi, sono arrivato più o meno al punto dove volevo essere questa sera. E noi ci vediamo domani con una sorpresa. Ciao!